gli orali dato il in questo momento i nostri dopo il mio di che sono a potere questo potere è solo un momento di potere il momento di La cronaca di una tragedia annunciata, uno degli intrighi politico-economici più clamorosi dell'Italia degli anni Sessanta. Un disastro prevedibile, un monte che sta per franare, una diga che crea un lago artificiale, la paura della gente, i controlli dei tecnici, le prove occultate e i dati nascosti. La tragedia del Bayonne, quel giorno in cui un'onda d'acqua distrusse Longarone. I testimoni, i sopravvissuti, le prove, le indagini, i processi, le nuove rivelazioni. A trent'anni di distanza una possibile verità, partendo da quel giorno. entrando a casa con la mia 600, quando la macchina improvvisamente cominciò a traballare e mi accorse che volavo. Avevo spento da poco la luce. Sulla quando sentì un forte vento e la terra tremare, mi avvicinai al letto, afferrai i miei due bambini, li avvinsi a me, ma l'acqua mi travolse. Mi ritrovai sola sul completamente, senza sapere perché. Mi sentivo soffocare dalla massa di fango. L'acqua mi portava su poi giù e sentivo la tanti lamenti ho visto tutto azzurro tutto un fuoco poi ho sentito l'acqua cadeva una pioggia di sassi sentivano. cominciai a correre ma la strada non c'era più avete appena visto, le parole che avete, le testimonianze che avete ascoltato sono le più, la più fedele, più drammatica ricostruzione di una tragedia annunciata, il disastro del Vaionto. Si tratta di una delle vicende più complesse, più intricate, più complicate degli anni 60. Dati occultati, perizie inutilizzate, responsabilità diffuse, paure della gente, denunce pubbliche non tenute in nessuna considerazione. Era il 9 ottobre del 1963, un tranquillo giorno d'autunno, verso le 22.30 la gente di Longarone era quasi tutta raccolta intorno al televisore, nei bar, nelle case, per assistere alla finale della Coppa dei Campioni tra il Real Madrid e i Ranger di Glasgow. Gli altri dormivano, nessuno pensava a un pericolo imminente, anche se si erano già diffuse nel paese nei giorni precedenti, lo vedremo, molte voci. Molte preoccupazioni, molta paura per quello che stava accadendo lassù, alla diga. Alle 22.45 un boato tremendo, un vento gelido fanno fermare gli orologi. Qualcosa di tremendo aveva distrutto il paese di Longarone. Un'immensa quantità d'acqua si era rovesciata sulle case. Ecco, voi vedete qui alla mia sinistra i giornali dell'epoca che parlano degli articoli pubblicati che... Parlano della tragedia di Longarone, le vittime, le responsabilità. Qui alla destra invece ci sono le migliaia di pagine scritte a conclusione dei lavori delle tre commissioni parlamentari di inchiesta che si sono succedute nell'arco del tempo, nell'arco degli anni. L'insieme di questo materiale dà il senso più preciso di tante indagini, di tante polemiche, di molte incongruenze che hanno avvolto la vicenda del Vaionte. Noi questa sera vogliamo raccontarvi questa storia italiana ascoltando la voce dei protagonisti. Mario Fabri, oggi procuratore al Tribunale di Belluno, allora giovanissimo giudice istruttore. Peppino Zangrando, uno degli avvocati di parte civile nel processo ai responsabili svoltosi all'Aquila. Franco Busetto, Ex deputato del PCI del Collegio di Belluno all'epoca della tragedia e poi membro della commissione d'inchiesta parlamentare sul disastro del Bayon. Giorgio Granzotto, consigliere provinciale PSI a Belluno all'epoca del patto e poi avvocato di parte civile al processo. Edoardo Semenza, geologo, perito della società proprietaria della diga, nonché figlio di Carlo Semenza, progettista della diga. Lorenzo Rizzato, disegnatore all'università di Padova, al centro di un giallo che coinvolgeva l'istituto di idraulica. Mario Passi, giornalista dell'unità milanese, insieme all'onorevole Busetto e a Lorenzo Rizzato ha contribuito a fornire una delle prove più inquietanti sulla prevedibilità del disastro. E per ultimo una donna, Tina Merlin, è morta tre anni fa per un tumore. Era all'epoca una oscura giornalista di provincia che amava la sua terra e diceva cose scomode che scriveva sull'unità. E proprio Tina Merlini è uno dei personaggi chiave di questa vicenda, i suoi articoli, le sue denunce e i vari tentativi fatti da più parti per metterla a tacere sono il primo indizio della nostra inchiesta. La giornalista dell'unità parla della SAD, la società Adriatica di Energia, proprietaria della diga del Vajont, parla della denuncia nei suoi confronti per turbamento dell'ordine pubblico e per diffusione di notizie false e tendenziose e racconta l'esito. Del processo intentato contro di lei. Ascoltiamola in un documento realizzato subito dopo la tragedia. Io provai una volta ad aiutare questa gente, ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico, turbavo evidentemente l'ordine della Sade. venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena, anzi sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva, ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi. E chi era il colpevole di queste morti? Ecco, Prima di andare avanti e di raccontarvi questa storia, però, cerchiamo di capire nel dettaglio esattamente che cosa è capitato quella sera sulla diga del Vaionta e sul Monte Toc. Ecco, voi vedete in questa animazione ricostruita con le nostre apparecchiature grafiche, si vede... La fotografia della diga, dell'invaso d'acqua e del monte Toc che sovrasta la vallata di Longarone. La dinamica dei fatti è semplice e inquietante allo stesso tempo. La diga al centro del fotogramma, la vedete con il colore diverso, è stata costruita con delle caratteristiche tali da poter garantire la sua resistenza nel tempo. Infatti ancora oggi è un piccolo gioiello di ingegneria. Il pericolo viene invece dal monte, dal monte, dal monte Tocca, anzi dalle possibili frane di terra che si possono verificare all'improvviso. Ed è proprio esattamente quello che è successo. La sera del 9 ottobre del 1963 un enorme quantitativo di terra si è staccato dalla parete, dalla parete della montagna più o meno all'altezza della zona che state vedendo, è precipitata nell'invaso creando un'onda d'acqua che è fuoriuscita dal bacino, ha superato la diga, ha tracimato come si direbbe oggi e ha travolto il paese di Longarone seminando distruzione e morte nel giro di pochissimi istanti. Questi sono i fatti come si sono svolti quella notte. Ma quanto erano prevedibili questi fatti? Forse lo erano completamente e dettagliatamente e questa è la storia che vi vogliamo raccontare. Come abbiamo ascoltato, proprio queste erano le preoccupazioni degli abitanti della zona riportate appunto negli articoli della Merlin, prima denunciata e poi scagionata dalla stessa autorità giudiziaria. Ma perché dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Milano che scagionava completamente Tina Merlin dall'accusa di aver diffuso notizie false, nessuno ha controllato la gravità delle denunce ed è intervenuto per sanare una situazione che si stava sempre di più aggravando. Quanto erano fondate le accuse della Merlin e fino a che punto si poteva effettivamente verificare i rischi di una possibile frana? C'era qualcuno che aveva in realtà sostanzialmente paura di lei? Beh, sta di fatto che nelle ore immediatamente successive alla tragedia la giornalista si trova al centro di un vero e proprio giallo giornalistico. Siamo al 12 ottobre, la catastrofe è appena avvenuta. Si stanno contando i morti e allineando le bare. Giornalisti e truppe di tutto il mondo sono sul posto. La tv francese sa che Tina Merlin aveva da anni cercato di dare l'allarme e la intervista. Avrebbero dovuto mandarla in onda in Francia attraverso la sede RAI di Milano ma le dichiarazioni della Merlin erano scottanti e secondo le autorità italiane avrebbe gettato discredito sul governo alimentando la propaganda comunista immediatamente alla RAI di Milano sorgono difficoltà tecniche l'intervista non può andare in onda François Barnol, il giornalista, porta lui stesso la pellicola a Parigi ma qui la tv gollista è solidale con il governo italiano e l'intervista è bollata da un decreto di quarantena la notizia di questa censura esplode sui quotidiani francesi e la TV è costretta a mandarla in onda per poi farla sparire per sempre. E noi questa intervista siamo riusciti a rintracciarla dopo lunghe ricerche negli archivi dell'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo di Parigi. Si tratta di una registrazione trasmessa una sua volta, come abbiamo detto, in Francia, mai ritrasmessa da nessuna televisione, né pochi giorni dopo la tragedia, né mai. Il nastro sembrava sparito nel nulla e per ben tre volte si è stata perfino negata la sua esistenza dai responsabile dell'Istituto Nazionale Audiovisivi. Alla fine però è stato rintracciato. Si può sentire all'inizio la voce fuori campo del giornalista francese che chiede alla Merlin le fonti che le hanno permesso di annunciare in anticipo la tragedia imminente. Vous vous Qual era l'informazione che aveva, gli chiede il giornalista. Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Erto Casso. Tutti i capi famiglie avevano costituito un consorzio per la difesa della valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino per loro sarebbe stato un grave pericolo. Perché? Perché il paese di Erto era costituito su terreno di una vecchia frana caduta da una montagna vicina centinaia di anni fa. dei geologi. Ma non c'erano dei geologi, chiede l'intervistatore. Gli elementi geologici. L'Assade aveva un suo geologo il quale aveva fatto una perizia favorevole alla costruzione del bacino, però i contadini sapendo la natura del terreno hanno voluto interpellare per conto loro un altro geologo di fama internazionale, il professor Milli, il quale ha dichiarato che sarebbe stata pura follia costruire un bacino idroelettrico in quella località per la natura stessa del terreno e savoir vorrei sapere una cosa tutti i de della regione de di Belluno tutti de a Belluno mi de hanno detto che la, la terra si volava da parecchi giorni que vrai? è vero? la popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho scritto ho gettato il primo il grido d'allarme che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago, tanto è vero che tra il periodo della denuncia, della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo di, del monte Toc era già crollato dentro il lago, in seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure che destava preoccupazione anche nei tecnici della società elettrica. Ecco, questo episodio era sufficiente, eh, oppure doveva considerarsi occasionale, oppure era già un, un segnale preciso di pericolo? Quanto erano gravi insomma, le preoccupazioni dei tecnici e soprattutto è sufficiente l'opinione dei montanari del posto per lanciare l'allarme? Tutti questi interrogativi sarebbero potuti rimanere insoluti se non ci fosse stato uno studio molto dettagliato e dai risultati controversi fatto da uno esperto molto tempo prima. Due anni e mezzo prima della tragedia, l'Istituto di idraulica dell'Università di Padova, diretto dal professor Ghetti, costruisce un modello che riproduce la diga, il lago e la montagna sovrastante. Si vuole calcolare quanta acqua sarebbe fuoriuscita dalla diga al momento della frana. Queste prove furono fatte doppie, alcune con risultati attenuati ad uso del Ministero Lavori Pubblici, altre, quelle vere, chiuse in un cassetto dell'università. E quel cassetto si sarebbe aperto pochi giorni dopo la tragedia per svelare i veri risultati dell'esperimento tenuti fino a quel momento nascosti alla vista e all'analisi di chiunque. Ma chi poteva avere interesse a far pubblicare questa documentazione a solo otto giorni dal disastro, quali erano insomma gli interessi da colpire? Esisteva una gola profonda all'interno dell'istituto di idraulica? Insomma, chi ha fornito al quotidiano milanese Il Giorno i dati per un'immediata e clamorosa pubblicazione? Io mi trovavo a Belluno ormai mm, da tre o quattro giorni. Mi pare che era il sabato, il sabato sera della prima settimana della tragedia, si attendeva per l'indomani la visita del Presidente della Repubblica a segni, il luogo del disastro. Mi avvicinò l'On. Busetto, l'On. Franco Busetto, che era deputato veneto del Partito Comunista, il quale mi disse, Mario, guarda, da Padova mi hanno fatto pervenire questo materiale. E mi diede, pare una ventina di fogli, riprodotti col sistema elio cioè riproduzioni da luci di, di, di studio. E si trattava della relazione, delle prove su modello, della frana del Bayonne. Dunque, a passi, le diede l'onorevole Busetto di Padova. Siamo andati a intervistarlo. A me lo diede il eh, rizzato... L Izzato lavorava come disegnatore, se ne ricordo, disegnatore tecnico, seguiva diverse vicende e Izzato rispose alla sua coscienza, rispose alla sua coscienza di cittadino per dare un contributo alla ricerca della verità. Ed io sentì il dovere di informarne, Mario Passi, informarne di giornalisti e poi di informare il Parlamento. Lorenzo Rizzato, disegnatore all'istituto di idraulica a Padova, fu subito sospettato e accusato di furto. Arrestato nel cuore della notte, al processo fu assolto per insufficienza di prove. In questi 30 anni mai ha voluto ammettere di aver commesso il fatto. In seguito abbandonò l'università. Oggi dirige un teatro sperimentale. È qui nel suo teatro che lo incontriamo e per la prima volta accetta un'intervista televisiva. Va bene, sì ti saluto perché ho qui delle persone ciao buongiorno buongiorno, buongiorno. benvenuti al teatro delle grazie era qualcosa che, che non mi quadrava ed era questo fatto stranamente queste prove erano state erano iniziate nel 61 poi ultimate nel 62 e si trovavano ancora nell'istituto come mai? perché? Queste eh, prove non erano state rese pubbliche precedentemente e queste prove dimostravano anche se limitatamente la pericolosità oggettiva della frana e della tragedia che poi si sarebbe eh, consumata. Le mie sensazioni erano diciamo relative, cioè non, non è che ho avuto un'emozione eh, immediata, l'emozione diciamo, è stata successivamente collegare queste, eh, questa, questa relazione con l'avvenimento reale, è lì che scatta il meccanismo in cui evidentemente uno si sente eh, colpito e, e vorrebbe che giustizia fosse fatta, ecco questo era il sentimento in fondo che ispirava eh, eh, si ispirava in quel momento ed ecco identificata dunque la gola profonda dell'istituto di idraulica si tratta del disegnatore l'avete sentito lorenzo rizzato che ha ammesso lo avete ascoltato di essere stato lui a diffondere quella documentazione solo dopo aver capito la gravità dei dati in essa contenuti correlandola con gli eventi lui dunque aveva capito tutto solo a tragedia avvenuta ma qualcun altro sicuramente sapeva e non ha fatto nulla per diffondere la notizia scientifica di un rischio, di un pericolo imminente. Ma perché sono stati tenuti nascosti i veri risultati delle prove di frana effettuate sul modellino all'università? Fin dall'inizio, allorché io ho ricevuto gli atti processuali, sia per i livelli amministrativi coinvolti, gli interessi sottesi. I protagonisti di questa triste ed enorme vicenda ho preso coscienza del fatto di essere davanti ad un grosso processo politico. E il punto di fondo era non ammettere la responsabilità politica dei ministri, questo era il punto di fondo. Bisognava minimizzare, sdramatizzare, anche nascondere, ma purché fosse salva l'immagine del ministro l'immagine del governo, l'immagine dei, dei, dei partiti per i quali ministri mi facevano parte. Insomma. Cioè si sarebbe dovuto arrivare ai vertici dello Stato, ma non è una posizione massimalistica, non è una frase fatta la mia, ma qui nei confronti di quel giovane giudice che oggi non è una piuttosto giovane, anche lui come me, se non state fatte delle enormi pressioni. Ecco, le accuse fatte dal procuratore di Belluno, dall'ex parlamentare del PC Busetto, dall'avvocato di parte civile sono gravi, sono pesanti e coinvolgono le istituzioni e i politici. Allora, per tentare di identificare il bando della matassa così complicata, non possiamo che cercare di comprendere fino in fondo la realtà di quegli anni, soprattutto in riferimento al, alla gestione, al problema della gestione dell'energia elettrica in Italia. All'epoca non c'era l'Enel, c'erano i privati a distribuire l'energia, e lo sfruttamento dell'energia non era stato ancora nazionalizzato. Da chi dipendeva allora la diga del Vaillon? La diga del Bayon nasce ufficialmente il 15 ottobre 1943, quando il progetto per la sua costruzione viene approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici. Il progetto era presentato dalla SATE, uno dei monopoli elettrici più potenti dell'epoca in italia il suo presidente e fondatore è il conte volpi di misurata ex ministro fascista delle finanze che nel dopo si riciclò dando un ingente contributo di denaro al cln dal suo rifugio svizzero fondatore anche del festival cinematografico di venezia a cui queste immagini si riferiscono il progetto della diga era dell'ingegner semenza un progetto degli anni venti mai arrivato ad approvazione e che il conte Volpi riesce a farsi approvare con due abili colpi di mano. La prima volta, il 15 ottobre 1943, nel caos seguito all'8 settembre con Roma deserta e il re in fuga con il suo governo. La seconda, definitiva, il 21 marzo 1948, a meno di un mese dalle prime elezioni democratiche dopo la caduta del fascismo. In entrambi i casi, il conte Volpi seppe sfruttare i momenti giusti di confusione politica a vantaggio proprio e della Sade. La Sade dunque non era... Esattamente una piccola società per la trasformazione e lo sfruttamento dell'energia elettrica, ma era piuttosto una vera e propria potenza economica e in qualche modo anche politica. Naturalmente questo non è collegabile con le eventuali responsabilità della tragedia del 9 ottobre del 1963. Rimane il fatto però che le modifiche apportate per innalzare la diga fino a farla diventare la più alta diga a doppio arco del mondo, l'avevano trasformata in una vera e propria bomba a innesco lento. E questa sua pericolosità era tutt'altro che sconosciuta anche allo stesso geologo della Sade, Giorgio Dal Piazza. Giorgio Dal Piazza, geologo e autorità riconosciuta nel suo campo, era il consulente della Sade sin dal primo progetto degli anni venti, quando la diga era molto più bassa e di portata enormemente più limitata. Ogni volta che la Sade decideva di aumentare l'altezza della diga, il professor Giorgio Dal Piazza si limitava ad avallare sulla tenuta della montagna, fino a chiedere direttamente alla Sade stessa quello che doveva scrivere, come dimostra questa lettera al progettista della diga. Ho tentato di stendere la dichiarazione per l'Alto Vaillon, ma le confesso sinceramente che non mi è riuscita bene e non mi soddisfa. Abbia la cortesia di mandarmi il testo di quella che ella mi ha esposto a voce, che mi pareva molto felice. La prego inoltre di dirmi se devo mettere la data di oggi o arretrato. Scusi il disturbo. Il giorno seguente, l'ingegner Carlo Semenza rispose. Le allego copia del testo al quale ella, secondo me, potrebbe in linea di massima attenersi. Ho lasciato punteggiata una frase che, se ella crede, potrebbe mettere per illustrare le condizioni delle note cuciture fra strato e strato. L'appendice dovrebbe avere l'intestazione e la data che ho indicato sull'appunto. Le confesso che i nuovi problemi prospettati mi fanno tremare le vene e i polsi. Anche la Sade sapeva come stavano le cose. Sapeva che la montagna intorno alla diga poteva cedere. Il figlio del progettista Carlo Semenza, Edoardo, giovane geologo, viene incaricato di fare indagini più realistiche. Semenza Junior giunge a conclusioni ancora più precise. Tutta la montagna chiamata Monte Toc non è altro che una enorme frana preistorica, fratturata e instabile. Lo comunica al padre in un drammatico colloquio. Eccolo Edoardo Semenza, ancora oggi torna ogni tanto sulle montagne del Bayonne, quasi a desiderare che nessuno gli avesse mai detto, aveva ragione lei, professore. Io mi ricordo che mio padre ci credeva quello che dicevo io. Poi però lui aveva a che fare anche con delle persone molto più autorevoli che dicevano altre cose, forse non... Cosa dire? Non so cosa succedeva al Ministero, ecco. se andavano questi rapporti subito al Ministero io non so proprio cosa dire. Penso, penso che la Commissione di Colauro era a conoscenza di tutto questo. Questa testimonianza del professor Semenza dunque conferma un dato inquietante che al Ministero dei Lavori Pubblici in molti erano informati della gravità della situazione ma non intervenivano. Perché? Sentiamo l'opinione di Giorgio Granzotto, all'epoca consigliere socialista alla provincia di Belluno. Il genio civile adottava le indicazioni espresse dai tecnici della Sare. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici adottava le relazioni scritte dalla Sare. Il governo adottava le, le risoluzioni del Consiglio di dei superiori lavori pubblici così determinati. La rappresentanza politica eh, adottava queste eh, eh, risoluzioni e quindi si creava oh, una serie di anelli difensivi eh, attorno alla sale e consentiva eh, di procedere eh, indisturbata con le proprie scelte. All'interno della sala si creavano solo le crisi di coscienza, ma le crisi di coscienza venivano soffocate dal nascondimento delle relazioni che avrebbero potuto suscitare problemi, allarmi, eh, controlli, per quanto lo Stato fosse in grado di fare. Ma oltre a quello semenza c'era uno studio ancora più inquietante, perché ancora più vicino alla realtà, a quello che accadde nel disastro del 9 ottobre 1963. Il professor Leopold Müller, geotecnico di Salisburgo, a febbraio 61 consegna alla SAD i suoi calcoli definitivi. Nel rapporto Müller stabilì esattamente la massa di frana che poi provocò il disastro. Relazione Müller Le masse rocciose si muovono verso valle su una larghezza di 1700 metri. La lunghezza media delle masse di scorrimento è di 500 al massimo 600 metri nella direzione di movimento misurata orizzontalmente. Il suo spessore, nella metà inferiore, è in media 250 metri. A mio parere non possono esistere dubbi su questa profonda giacitura del piano di slittamento o della zona limite. Il volume della massa di frana deve quindi essere considerato di circa 200 milioni di metri cubi. E il professor Müller si sbagliò di poco, in realtà la frana fu di 260 milioni di metri cubi. E questa previsione così vicina alla realtà era stata fatta due anni e mezzo prima della tragedia. Ecco, ma che fine aveva fatto allora la relazione di Müller? Perché la Sade non ne dette notizie alla commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici? È possibile che nessuno tenesse in considerazione i pericoli che correva la popolazione di Longarone e anche gli stessi turisti? Le immagini che state vedendo mostrano Longarone così come appariva prima di scomparire per sempre. Sono immagini inedite, girate in 16 mm da un cinematore agli inizi degli anni 60. Si vede la partenza di una corsa ciclistica e la gita di una scolaresca in montagna. Longarone è un paese della Valle del Piave, a pochi chilometri da Belluna. È un paese tranquillo, conosciuto per essere la capitale mondiale del gelato e di passaggio per le auto che portano i turisti a Cortina. Da un paio d'anni Longarone vive ai piedi della diga a doppio arco più alta del mondo, la diga del Bayonne. Per il paese è un orgoglio, anche se appena incrinato, da voci sempre più insistenti che lassù non tutto va per il verso giusto. È il 9 ottobre 1963, le scuole si sono appena riaperte. La giornata, una bella e soleggiata giornata d'autunno, è trascorsa tranquilla. Alle 22.44 quelli che già dormono sono davvero pochi. Quasi tutti sono nelle case o al bar, davanti ai televisori, per la finale della Coppa dei Campioni di Calcio tra Real Madrid e Rangers Glasgow. Viene trasmessa indifferita come indifferita sembra essere la vita degli spettatori qui a all'Ungarone. Tra poco verranno spazzati via da un'onda d'acqua alta come una montagna, veloce come un proiettile, la cui e la stretta gola del Bayot. Proprio dove sta la diga, la bocca di un immenso cannone puntato su 2000 persone. Molti di loro non saranno più ritrovati. Perso nel disastro i genitori, i cui corpi poi non sono stati neanche riconosciuti, ritrovati. E cinque fratelli con coniugi e anche bambini. Tra vari parenti, mi pare che, secondo un certo punto che ho fatto a suo tempo, ho perso circa una trentina di parenti. Ecco. Perché non abbiamo ritrovato più niente neanche, neanche un oggetto? tanto meno le persone. Io ricordo la voce di mia mamma che dice ormai è finita, ma anche le imprecazioni subito, eh, seguite poi anche da preghiere, ma la prima imprecazione è stata maledetta. Quindi... Io ricordo che mia madre diceva sempre qui si fa la fine del topo, ma non so se lo diceva per scherzo o se nell'animo suo veramente presagiva qualcosa di catastrofico. La tragedia ormai è avvenuta, però non si poteva non si può più fare nulla per proteggere la popolazione di Longarone, non si può certo fare quello che molto probabilmente invece era possibile tentare prima del disastro. E questo caratterizza questa disgrazia con i colori di una tragedia annunciata. Cerchiamo di capire nel dettaglio allora i motivi reali del disastro e della sua prevedibilità, perché si poteva immaginare, si poteva prevedere, il disastro. Consultiamo ancora una volta la relazione del professor Müller. Quando aumenta il livello del lago, la roccia si rammollisce e l'argilla entro le fessure diventa lubrificante. La mobilità della montagna viene in conseguenza ancora una volta aumentata. Ma la Sade non può non riempire il bacino. Deve arrivare presto al collaudo per incassare i cospicui contributi governativi. Il 4 novembre 1960, una frana di 800.000 metri cubi di roccia precipita nel lago artificiale. Poi, il 30 novembre, il governo e i politici vengono informati di ciò che accade sul Bayon da due fatti. Il primo è l'interrogazione del deputato comunista Busetto alla Camera, in cui chiede quale controllo e quali provvedimenti intenda adottare il governo e in particolare Benigno Zaccagnini, ministro dei lavori pubblici. Non ci fu nessuna risposta. La cosa grave, la cosa più grave, è la tragedia, certo. Ma molto grave fu anche, che da parte del governo non ci fu nessuna risposta, che interpretazione si, si può dare a questo fatto. Non solo, questa risposta non ci fu, perché molto difficilmente i ministri dell'epoca, dei governi dell'epoca, prestavano attenzione alle, alle interrogazioni, alle interpellanze, alle questioni che venivano sollevate dall'opposizione, in quanto venivano sollevate dall'opposizione per un pregiudizio nei confronti dell'opposizione, ma anche per, per una vera e propria soggezione, un vero e proprio intreccio politico e socio-economico tra uomini del governo, tra il governo, tra esponenti del governo, quindi i grandi presentati economici in questo caso, la SAD, in quanto tanto. E della responsabilità della SAD aveva già parlato, Tina Merlin tanto approfonditamente, tanto esplicitamente da subire, lo ricordiamo anche, un processo conclusosi con la sua assoluzione per non aver diffuso notizie false, tese a turbare l'ordine pubblico. Questa era l'accusa che aveva subito. In sostanza il Tribunale di Milano, assolvendola, aveva decretato che il pericolo sulla diga era un pericolo reale e che la Merlin riportava delle tesi degne di attenzione. Sulla base di tali risultanze, con riferimento al contenuto delle pubblicazioni in esame, è agevole constatare come in esse nulla vi sia di falso, di esagerato o di tendenzioso. Per tutte le esposte considerazioni, la Merlin va assolta, perché il fatto non costituisce reato. Il 31 ottobre 61 muore Carlo Semenza. Il 20 aprile 62 muore anche Giorgio Dal Piazza. Muller è dimenticato. La consegna alla Sade è fare presto, pompare l'acqua nel bacino, fare il collaudo e incassare i soldi. Ma le cose per la Sade vanno ancora meglio. Nel marzo 63 l'Enel è appena costituita per nazionalizzare le varie società elettriche e i beni della Sade passano all'Enel. La Sade incassa i soldi senza neppure il collaudo. La patata bollente è ora nelle mani dell'Enel. Intanto a Longarone, ai piedi della diga, gli operai che scendono in paese per ballare con le ragazze comunicano i loro dubbi su ciò che sta per accadere. Noi eravamo un gruppo di amiche di Longarone ed eravamo in amicizia con alcuni tecnici che lavoravano alla diga e che si fermavano a Longarone alla sera, noi uscivamo spesso alla sera, era un paese di porte aperte, ragazzi in giro tutte le ore, ci si trovava alle 9, alle 10, finito il turno si fermavano, era qualche settimana forse che non li vedevamo. Del solito, forse erano più impegnati di turni, eccetera. Il 15 settembre, tre settimane prima della tragedia, il Monte Toc è scivolato di 22 centimetri. In una riunione affannosa su Bayonne, i tecnici Exade, ora Enel, preoccupati, decidono di svasare. Ma ricordiamo le parole di Müller scritte due anni e mezzo prima e ormai messe in affalina. Con un rapido abbassamento del livello del lago, sono da aspettarsi i movimenti più forti della montagna. Il 2 ottobre, sette giorni prima della catastrofe, l'ingegner Viadene, ormai allarmato, va a Roma per chiedere un sopralluogo di Penta, il geologo del Ministero dei Lavori Pubblici. Penta dice che non può andare perché è indisposto. Intanto dalla montagna, dalla diga, giungono voci sempre più allarmanti che il Monte Toc sta per cedere. La domenica precedente io ero passato dal diracolo, allora fidanzata, attuale mia moglie, e ho potuto vedere, constatare di persona che eh, gli albi, gli abeti, i pini, i c'erano avevano una, una strana eh, inclinazione verso il lago e sulla strada effettivamente c'erano delle crepe, delle buche, buche che più di una volta, più anche prima eh, venivano sistematicamente eh, poi sistemate, ma comunque le buche io le, le ricordo perché allora con una, una motoletta con la lambretta eh, non si saltava e si vedeva che c'era questa cosa e mi sono fermato proprio sulla diga c'era una certa tensione anche lì dove c'era la, la sala comandi ecco, fra i, i, i dipendenti di allora avevo anche un amico di sovertere che in quel momento stava controllando dice qui siamo un po', siamo un po', un po agitati non siamo, non siamo sicuri, noi sappiamo quello che sta succedendo siamo al 7 ottobre, due giorni prima della tragedia. Guglielmo Celso, sindaco di Longarone, che morirà anche lui due giorni dopo, non sa più a chi rivolgersi. Sentiamo come ricorda quel momento il suo amico l'avvocato Granzotto. La sua preoccupazione lo portava a avere frequentissimi rapporti con il genio civile, con la prefettura ma da parte di questi non c'era mai stata una spiegazione eh, che potesse rassicurare veramente sulla condizione del Vaillant, ma eh, nello stesso tempo l'invito a non provocare inutili, esagerati allarmismi su questa situazione. Sono stato incaricato di andare sul Monte Tocchi, secondo le crepe che erano state già fatte a forma di M lassù e mi ho fatto delle spie con una roncola nel mio zaino mi facevo dei bastoni a monte e a valle e avevo dei numeri segnati sul notes e secondo lo spostamento del materiale io portavo e riferivo al mio sindaco nel comune sicché a un certo punto il mio sindaco è stato molto preoccupato e ha messo un po' di allarmi di questa faccenda. Abbiamo fatto dei telegrammi a Trieste, a Beluno, da una parte e dall'altra, nessuno ci dava risposta, se non che un giorno alle sei io sono venuto a controllare queste spie alla vigilia della sciagura e ho trovato un certo Corona Guerino, che adesso è morto, e un certo De Marta Giuseppe, che stavano occultando delle crepe sulla strada qui, nel pian della Pausa. E gli ho detto, cosa state facendo? E dice, abbiamo l'ordine di fare così. No, io gli ho detto, queste non si, non si possono occultare, perché va contro quello che è l'alarme di quello che può succedere qui. È l'8 ottobre, il giorno prima della tragedia, anche gli strumenti di controllo installati dai tecnici sul monte dicono che la montagna si è mossa dai 57 ai 63 centimetri, l'acqua continua a scendere nel bacino, il pericolo aumenta ma nessuno sembra accorgersene, o almeno sembra voler dare il peso giusto a tutti gli elementi che dovrebbero far scattare l'allarme. Siamo al giorno del disastro, è il 9 ottobre del 1963. È una giornata bellissima, c'è il sole. La gente delle case intorno al lago continua ad evacuare le abitazioni e le stalle. Al genio civile di Belluno, l'assistente governativo Bertolissi scrive un rapporto a Roma dicendo «La situazione è gravissima, si attendono istruzioni». L'ingegnere capo Violin lo legge e lo spedisce con la posta normale. Arriverà a Roma la settimana dopo il disastro. L'ingegnere Biadene è evidentemente scosso e decide di richiamare dalle ferie in America il direttore capo della diga, l'ingegnere Pancini. Gli scrive e chiude la lettera dicendo «Vi telefona ora il geometra Rossi dalla diga, dicendo che gli spostamenti della montagna sono ancora maggiori, che Dio ce la mandi pure». Ormai è chiaro che è solo questione di ore, la montagna sta venendo giù, è inevitabile, la gente di Longarone non sa nulla e forse a questo punto avrebbe anche il diritto di essere informata, sulla, sulla diga c'è il geometra Rittmeier con i suoi operai soli a scrutare con una cellula fotoelettrica il Monte Tocca, alle 22.15 una telefonata di Longarone, una telefonista di Longarone intercetta una telefonata. Signor Biadene, sono Ritmaier qui al Baionti. Salve Ritzmeier, come vanno le cose? I fari funzionano? Sì, li accendiamo regolarmente ad intervalli. Per il resto non c'è niente di anormale. Bene, vedete qualche masso che si stacca dalla frana che avete di fronte perché potrebbe darsi che il franamento cominci proprio da lì. No, non vediamo niente. Niente neanche verso un monte. Non vediamo niente, stia tranquillo. Ritzmeier, dorma con un occhio solo. Buonanotte, ingegnere. Signorina, mi passi il 41 di Longarone, per cortesia. Officina Metmarmi in linea. Sono Rittmeier, qui su alla diga. Volevo avvertirvi che stanotte non è escluso che fuoriesca un po' d'acqua a causa di un piccolo franamento. Eventualmente dica agli operai di non preoccuparsi. Mi scusi? Sì, chi è? Sono la telefonista. Mi scusi se mi intrometto, ma non ho potuto fare meno di ascoltare. Mi dica. Vorrei sapere se c'è pericolo per Longarone, in quanto ho la mia bambina lì. Sono molto preoccupata. Anch'io ho moglie e figli qui non c'è pericolo, né per qui né per Longarona. Sì, ma ultimamente si sono sentite delle telefonate. Il geometra Giannelli ha parlato spesso con la centrale di Soversene ed era molto allarmato. Qui noi non sappiamo più cosa pensare. Le ripeto che non c'è pericolo. La frana oggi è scivolata di 30 centimetri, ma il bacino mm -hmm. si sta svuotando. Stia tranquilla, non c'è nessun pericolo. Dopo questa telefonata l'ingegnere Biadene riattacca, se ne va a dormire, il, geome il geometra Ritmaier. Invece no, tra qualche minuto lui e i suoi operai sulla diga verranno spazzati via dal, dall'onda dall e i corpi non saranno mai più ritrovati. Due pattuglie di carabinieri verranno messe a chiudere la strada sotto la diga. è tutto quello che si fa. Alle 22.45, 260 milioni di metri cubi di montagna precipitano nel lago e un'onda di acqua e fango alta 200 metri passa sopra la diga e si abbatte sul paese di Longarone. Durante i lavori di scavo, tra le macerie sotto la scuola, è stato ritrovato un nastro del tipo geloso, con inciso un coro di bambini che intonano la ninna nanna di Brahms. Quasi tutti quei bambini sono morti. Abbiamo voluto sovrapporre questo canto infantile con le immagini, anch'esse inedite, tratte da un filmino superotto a colori girato dagli ingegneri del genio civile di Belluno all'indomani della catastrofe. Queste immagini sono anche drammatiche e sconcertanti perché accanto ai cadaveri estratti dal fango si vede il gruppo di ingegneri che si mettono in posa. Da quei tragici momenti sono passati più di trent'anni. Il ricordo della tragedia del Vaillant si è trasformato col passare del tempo in un lungo itinerario processuale che ha avuto esiti diversi e che non si è ancora completamente, definitivamente concluso. L'istruttoria del processo si è svolta a Belluno, il processo di primo grado venne poi spostato all'Aquila per legittima sospicione in quel processo furono rinviate a giudizio 11 persone tra cui Biadene, all'epoca direttore del servizio costruzioni idrauliche della Sade e Sen Sidoni, ispettore generale del Genio Civile presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e componente della commissione di collaudo con sentenza del 17 dicembre del 69 il Tribunale dell'Aquila dichiarò Biadene, Batini e Violin colpevoli di cooperazione in omicidio colposo plurimo esclusa l'aggravante della previsione dell'evento, condannandoli a sei anni di reclusione ciascuno di cui due condonati. Il processo d'appello il 3 ottobre del 70 condonò un altro anno il Biadene portando la, la pena a tre anni di reclusione, assolse Violine e Batini, condannò sensi doni a quattro anni e sei mesi condonandone tre. La Corte di Cassazione, il 25 marzo del 71, determina una pena complessiva per Viadere di cinque anni di reclusione e per sensi doni di tre anni e otto mesi, usando per gli altri la formula assolti per non aver commesso il fatto. La causa civile, intentata dal comune di Longarone, contro la Montedison, l'Enea nel Ministero dei Lavori Pubblici è arrivata il 27 settembre del 1995 alla quindicesima udienza istruttoria che si è aperta e chiusa con un rinvio. Il 27 luglio 2000, a Palazzo Chigi, Montedison, Enel e Stato Italiano si sono accordati per una ripartizione delle responsabilità per il disastro del Vajon al 33,3% ciascuno. Chiusa la contabilità dei danni morali e materiali, rimane tuttavia ancora aperta la ferita nella popolazione di Longarone.